Ho vinto nel 2008 e nel 2009 entrambe, entrambi i campionati. Ci doveva essere una, una pietra più grande o un, uno scalino di roccia che io ho preso in pieno con la moto e ho fatto da 160 km a zero nel, in 4 5 metri.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 una palla, un guscio, essendo tutti collegati, alla fine il cuscino si, si sgonfia. V-Care è la soluzione totale. Posso forarne uno, posso romperne uno, ma ci sono gli altri che subentrano al, all'uso. Ho tenuto il cuscino per tre anni e l'ho testato in tutte le condizioni, senza aver nessun problema sul cuscino e soprattutto sulla mia pelle. Eh, e così sono diventato il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 io fa grande io grande madre mia io fa grande